Vorrei fare solo una dichiarazione e ci tenevo che la sapeste direttamente da me. Io ringrazio Sua Santità Papa Francesco per aver voluto accogliere l'invito della città di Roma a incontrare l'Assemblea Capitolina il prossimo 26 marzo. La sua visita è un segno tangibile dell'attenzione che il Santo Padre riserva e vuole confermare nei confronti dei cittadini romani e dell'istituzione che ho l'onore di rappresentare. Grazie a tutti.